Bella guys voglio ricordarvi che se volete supportarmi negozio oggetti supporta un creatore con il codice portu accettate da ora ogni acquisto che farete vi darà un piccolo supporto grazie a tutti Perché raga stranamente in questo periodo la gente non si sta iscrivendo mi spiace davvero un sacco perché comunque raga solo oggi credo di aver fatto per le 11 4 ore di live e farle in periodo scolastico con palestra impegni è davvero tanto mi ci sto sacrificando un sacco e vedere che comunque non c'è un riscontro da parte delle persone È veramente triste Però vabbè È normale ragazzi Ci sono periodi e periodi Insomma non si può pretendere Che vada sempre tutto bene Come non si può pretendere Che questo tipo per esempio Qualche volta scende E viene salvato Qualche volta scende E si prende una mazzettata Come l'ha appena presa Cioè sembra stupido Ma il concetto è più o meno lo stesso <ride> Riesco a intromettermi. Non riesco. Madonna ragazzi, non riuscivo a mirare. Io ho avviato qualche cosa che non mi permetteva di mirare bene. Cioè, non lo so, ho premuto qualcosa. Stavo tenendo premuto. Non ci ho fatto caso, però. Mi stavo mettendo veramente in una brutta situazione. Do una mano a tutti quanti. Cavolo. Aaaaa ah! Madonna guys Vedete a che serve lo shield bubble Lo amo ragazzi per questo Veramente lo shield bubble ti permette di fare magie Veramente ragazzi oh! Uh Certo che ragazzi in queste partite stanno come i cani, ma non lo so che... Quanto godo Personalmente dove posso andare? C'è ancora un nemico qua M Ha visto? I scontri qui ragazzi sono tutti uguali, tutti al cardio valma, Tutti sull'astrico del vincere e del perdere da un momento all'altro Inquietante insomma, inquietante però abbiamo le nostre 7 kill, siamo 28, non è male guys, non è male Credo sia entrato qualcun altro sinceramente Ma quello che ci manca è un fucile a pompa decente e una mitraglietta Materiali non sto malissimo, la breve mi fullo anche di legno la safe è abbastanza grande però eh Non me l'aspettavo così, così grande ancora Sinceramente me l'aspettavo più piccola Non tanto per il tempo passato, ma per il numero di persone Siamo veramente pochi per una safe così grande Questa è ancora la prima guys Cioè se qualcuno mi sta inseguendo E ha un fucile precisione Cosa molto probabile E eh, infatti mi sono sparato Beh era ovvio, era ovvio proprio Ok quello sta a terra Però un nemico davanti e un nemico dietro Qua avrebbe sempre avrebbe senso giocare con la Bubble. Sinceramente. Eh, sì. Ha molto senso giocare con la Bubble. Che pericolosissimo qua, guys. Che palle, veramente. Dato che non mi serviranno... Dato che prendo questa... Giochiamo di Bubble, ragazzi. Ah, quanto amo questi oggetti, ragazzi. All'inizio li reputavo una cazzata, ma ora... Veramente non è che li ripeto essenziali, però... In certe situazioni veramente ti salvano di esse insomma ecco allora sta un tizio in questa casa qui sta pure in safe quindi sinceramente se ah non sta ah, ah ho capito ho capito mon frère ho capito tutto Che camperone pauroso questo Ah ma io tu dietro l'avevo aperto Bella Che fa? Ah, cecchinata Non so da dove bene Ah, pericolosa è eh, questa cosa, pericolosissima Ok, capito da dove Va bene, questa però Questa è infamia Ah, ma siamo avanti che die... Ah Ho capito Ho capito caro Fortnite Insomma senza Senza proprio un minimo di Di tatto ecco Ok ho capito Ho capito ho capito sì Cerchi di farmi eliminare dai cecchini? Io non ho capito quella tua tecnica, mon frère. Che game incasinato Jump già. Oh, ah ma sono altro tipo Ah ho capito. Ho capito, ho capito. Insomma solito, solito. Ah, ok. Ok Vi prego basta siete troppi Non ce la faccio più Veramente ragazzi mi sta Mi si stanno sfondendo i neuroni Due tizi, due tizi, calmi, calmi, calmi, calmi calmi. Questa qua è difficile da gestire eh? Allora, Fortu gioca come se stessi circondato da cecchini Cosa effettivamente vera Possibilissima L'ha eliminato? Sì, jump, via, via, via, via. Quello è un nemico? Spero di no. Spero di no. Ok, no, è solo una chest buggadissima in pop-up. Cioè, no, in pop-up, scusatemi, in caricamento. Perché cavolo, non è uscito pop-up? Ma oh, personalmente, chi fa a affacciarmi con tutti sti cecchini in giro? C'è tutta una cosa per farmi perdere le ground eh, Per esempio, ora qua è pericolosissimo Cioè io gli sto pushando addosso a sto tipo, no? Ho capito il tuo giochetto, mon frère è mica male, mica male Solo che se fossi stato più svelto ti avrei potuto anche eliminare, va bene Tu stai cercando veramente di sfondare la struttura? Ma sul serio? Vabbè, io con 22 poi. Ah, ma sta anche il tizio là. Eh vabbè, ragazzi, ma questa partita eh. È eh, questa partita? Insomma, che facciamo? Mamma mia. Siamo prendi di tryharder? Io in primis. Mamma mia, signori, ma veramente una partita così complicata oggi? Sta risalendo come se non ci posso domani. Ah, questa per esempio. Ma ha fatto male nel cuoricino. Questa, per esempio, non doveva succedere mai nella mia vita. Let's fucking go, baby. Let's fucking go ragazzi, e che vittoria che vi ho portato qui, mamma mia Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti E di attivare la campanellina per questa vittoria pole da 17 kill guys Mamma mia che abbiamo combinato, GG per noi